Bene, noi siamo felicissimi di stare qui insieme a Bruno Mancini, a Benito Corradini e a tutti voi, soprattutto alla musica di queste due fantastiche musiciste, una sta dietro la telecamera e vorrei fare un applauso sia per Santina Amici che soprattutto per ieri non perché la brava, meno brava, ma perché pochi giorni fa era all'ospedale eppure la brava leone è qua quindi un applauso ah. speciale <ride> ma forse c'è una però io lo dico perché è mm. eh, fantastica mm -hmm. allora ab abbiamo scelto con, eh, di, con Maria Luisa di aprire questo incontro che sarà bello eh, all'insegna dell'arte, eh, no, della, dell della fratellanza dell'amicizia con eh, una persona giovanissima che è una allieva di Maria Luisa, come ti chiami? Sabatini. Sì. Già Sabatini, che io già conoscevo in foto. E Da quanto tempo sono il violino? Sì. E la musica per te che cos'è? L'amore, la vita, tutto. Bene, noi siamo con lei perché viviamo l'arte. E la, la vita e la musica anche grazie a Bruno che ci ha unito se non era Bruno, sì, no. sì. Eh, se non era Bruno non eravamo qua sì. quindi anche se, anche se è un, un collano sì. eh, anche se eh, eh, oggi tu hai già suon suonato tantissime volte, siamo una, una ormai esperta di corpo scenico eh, però io fare un applauso <ride> Cosa Perfetto. Perfetto. Il Perfetto. Perfetto. Perfetto. Perfetto. Perfetto. Perfetto. Mm. Eh, sono così. Eh, dobbiamo... una maestra così, eh, scusami. Eh. Dobbiamo aspettare ancora un po' perché così... Eh, Senti quante eh, ore è un giorno eh, studi? 15 ore. Eh è eh, bravissima, guarda, sei bravissima. bravissima e abbiamo scelto di metterla all'inizio oh, perché sia di buon augurio per lei, per tutte le persone giovani che cominciano a studiare sì. qualche cosa e che sia di buon augurio per tutti noi che eh, continuiamo nel nostro cammino artistico con, eh, con gioia, direi quasi infantile, no? È Bruno, già, so, eh, infantile. Bene, io farei ancora un grande applauso a Giorgia.